La decima segnalazione, quella di oggi, di queste risposte creative, parliamo di una risposta attivata fra le prime per un'esigenza venuta dal basso ma poi condivisa anche dall'alto. Si è creato un sistema a livello eh, provinciale per andare incontro alle esigenze degli ultra 75 anni che si trovano da soli in casa. Resta a casa passo io il titolo del servizio che è coordinato a livello provinciale da un numero telefonico del Dipartimento dei Servizi Sociali della provincia e che poi è stato decentrato a cascata a comunità di valle e comuni fino ad arrivare ad una rete di volontariato costituito di varie associazioni studentesche, scout, la Caritas, altre sigle ecclesiali e non dove si riesce a far arrivare appunto i viveri, i, i farmaci, i pasti a domicilio anche a persone che erano escluse dal servizio domiciliare. In più c'è poi una risposta anche di tipo eh, relazionale attraverso una uh, rete telefonica di cui già abbiamo parlato. Bene, penso che anche a fine emergenza questa risposta resterà come un'eredità importante di collaborazione fra pubblico e privato a favore di una fascia di Trentini che oggi ha particolare bisogno. Ci sentiamo domani.